Gormiti! Ora basta! Ho provato a farti ragionare! Adesso assaggerai la mia ira! Andiamo, Sol! Tu non vuoi farlo davvero? No! Per favore, no! Non quando sono quasi... Ecco! Totalmente carico! Cosa stavi dicendo? Uh! Un sole! Sol, no! Beh, sei piccolo e dispettoso, cuore del titano, non è vero? Mi hai fatto aspettare fino all'ultimo, ma alla fine ce l'hai fatta. Oh, sì che ce l'hai fatta. E adesso nessuno può mettersi sulla mia strada. No, lo sta facendo veramente. Oh no, non posso guardare. Io sono il Titano. Chi è il mio padrone? Io sono Eklos, lord del popolo degli Eclipsion! Lord del Caos! Io ti comando e tu obbedirai a me. Questa sarà una rivolta! Uah! Ah, sì! Ora sei mio! E mi donerai l'intero universo! No! Ssh, risparmiatemi i piagnisteri! Non mi interessate più ora! Il mio destino mi aspetta! Ah! Che succede? Eklos sta aprendo un portale per un'altra dimensione. Sì, e questo è soltanto l'inizio. <ride>